Io non so cosa bisogna comprare eh Eeeh Solo 24 yen <ride> Guardate quante alghe ci sono Prendiamo le nori della Corea Sebe e fanno le brave personcine di casa recandosi al supermercato Per trovare tutto l'indispensabile Per preparare un nobento perfetto E farci venire fame Quindi oggi andiamo a fare la spesa al supermercato per lo Ovento. ok. Bene, spesa con gnocca di bambù. Kumiko. Come va? Bene, bene. Bene. Bene. Come va? Genki? Come va? Come va? Come va? Genki? Genki. Ah, genki. Genki. Genki vuol dire bene, tutto bene. Cosa dobbiamo comprare? La gnocca e vai? La costosissima frutta? No. Kyori? Il cetriolo. kyori Cutie? Oh. Mm. <ride> Le piacciono i cetrioli? <ride> Vabbè, così Domanda a cazzo Allora, io non so cosa bisogna comprare, eh Guardate che capelli meravigliosi che c'ha oggi Kumiko <ride> Ti <tell> ha detto che c'ha dei bei capelli oggi <ride> Grazie. Grazie abbiamo preso un onion Prendiamo questa che costa di meno eh? <rall> Solo 24 <ride> yen Praticamente costa <ride> Eh, Non c'è Non c'è questa cipolla costa solo 29 yen Quindi sono tipo 30 centesimi, 20 centesimi Ok quindi abbiamo preso Un cetriolo, una, una cipolla E una patata Guardate qua quante cose buone che ci sono oh, Il parmigiano cioè il parmigiano reggiano da mettere sulla pasta Ah questo è l'italiancona 8 euro per un bel po' di olio extra belgine. La pasta al peperoncino Oh guardate che ci sono gli hanami anche dentro Si può fare hanami anche dentro il supermercato Cos'è? Io la maionese giapponese maionese. <ride> Che ha l'80% in più di calorie in meno, oh mio dio Cosa ci serve ancora? Praticamente ci sarebbero queste winna che sono già a forma di taco Oppure queste winna che dobbiamo fare noi a forma di taco Il taco sarebbe il polipo Ma siccome la nostra kumiko va gisingaru, Prendiamo queste e ce le farà lei a forma di polipo Yay. Tamago? Adesso andiamo alla ricerca dell'alga, che è forse la cosa più importante di questo ovento. Guardate quante alghe ci sono. Siccome dal 9 al 12 aprile vado a trovare Sol Mafia, prendiamo le nori dalla Corea. Sì, no? Yes! Come da c'è? Siamo con io che racconto. di te. Vi ha detto anche lei di venire in... Kankoku, Kankoku sarebbe la Corea La Corea del Sud ovviamente, invece la Corea del Nord Si chiama Kita Chosen. Vabbè qua ci sono tutte le cose per le nori Per i bambini, vedete questo qua sarebbe Da mettere sotto quando si fa Hanami eh, Oh, guardate questo eh, e core... questo è un pochino questo è per fare praticamente gli onigiri tipo i combini. però non ci serve scusa andiamo a comprarlo al Covid. prendiamo questo, guardate che carino e comunque questo è questo personaggino fighissimo che sarebbe praticamente il tuorlo di un uovo Ah, è questo, è questo questo è non sappiamo neanche se da mangiare o meno la nostra Kumiko non capisce Do? dove? Eh? Mm. provi? non Ok tenai no? Vabbè, siccome non sappiamo che cos'è nel dubbio non lo compriamo. Apriamo insieme quanta è stata la spesa. Siamo già a 6 euro. Eh, ve lo dico in giapponese che faccio casini. È costato 1373 yen. Arriato, Wow, è costato pochissimo. Quindi non è costato moltissimo. Adesso mettiamo. Gimonga da Danaicore. Non sono bravissimo a mettere le, le cose per l'attesa. Ok, quindi abbiamo fatto la nostra spesa. E adesso andiamo a cucinare. Lo ovento. Oggi cucino. Obento. Obento. Oggi, Oggi cucino. Oggi cucino. Obento bento. Vabbè quindi adesso che abbiamo comprato tutto questo ben di dio Andiamo a cucinare l'obento E quindi nel prossimo video vi faremo vedere Seba e Kumiko che cucinano obento Fateci sapere nei commenti se avete delle domande O cose che volete sapere Comunque questi obento li andiamo a cucinare Perché poi andremo a fare hanami Che vorrebbe dire andare a vedere i fiori di ciliegio Mentre ci gustiamo il nostro bento E mangiamo <ride> Con i fiori che ci cadono addosso Quindi ciao Ciao Ciao ciao